Here. No, no, come adesso andiamo Oh, come cazzo si dice Bello Mi piace avere un cazzo di Nanobombarolo A prezzo, nanobombarolo a prezzo Mi mancava Ogren Attenzione! Mamma mia! Sventratore di papere! Oh. oh! ciao! Boom! Che bello! Ma il nostro bel baffone si è evoluto. Secondo me è andato tutta a puttana con la signorina. È tornato guascona! Chi cazzo sei? E se n'è andato. Ne sono abbastanza sicuro conoscendo Ogren. Ogren! Baffottone mio! Capisco perché lei lo odi. Diciamo che da donna stare vicino ad Ogren è proprio la cosa più visibile del mondo. A mage comedian. Madonna, Madonna un party con te e quest'altro, penso che ci spariamo tutti una vada che t'avrà in fronte se esistessi. È bello rivederti. I As do I. Now, let's go some dark... Ma scusate, sarà pure puzzolente, brutta, caga fischio, ti molesta, molte volte anche sessualmente. Probabilmente ti spia mentre ti fai il bagno, però comunque tutto sommato ha combattuto un flagello, no? Deve valere pure qualche cazzo, no? Per carità, però ha anche dei difetti. Esatto, poteva andare peggio. Attenzione, arriva Nora con un esercito dei Templari. Così. Ma che cazzo dei inginocchi, tu? Ma cazzo ti inginocchi? At least the hero of yet lives. That is Beh, dopo che ho affrontato un cazzo di demone, ci mancava che faceva ammazzare la quattro per lo sguardo e merda. Dov'è la coppa gigante? Tu ti permessi sputare. Yeah, that's what I always say. Sono due cose ragazzi, o stira Ogren o stira lei. No, non ho bisogno di lui, ma ci ha aiutati, perciò diamo gli clemenze. Uh, yes, control... Ho sbattuto le palpe. perché cazzo è successo? D è andato! Io ve lo giuro ragazzi, io ho letteralmente battuto le ciglia, le ho riaperte e non c'era. Cosa cazzo è successo? Ha fatto tipo Koro Sensei ragazzi Tipo Mach 13 E <ride> boom è partito Dammi a tutto fratello No raga quella muo Io lo so che muo Dai non me la fate morire Mi sta simpatica È una donna cazzuta guerriera Non l'abbiamo mai avuta in parti Una strong waifu Iniziamo dell'unione. Perché tanto qualcuno deve stirare tra questi due Fourth Agron. You are a gray warden. What's this? The sampler size? Are you trying to say something about my height? Huh? This is the goblet we've always used. Really? Ah, oh, tu sopravvivi perché sei Ogrean. Ma che cosa cazzo ho appena visto? Guarda pure Malbeth ha fatto spalluccia. Cre guarda, credo nel creatore. Te prego, te prego, te prego, non morire. I am sorry, Mari. May the Maker watch over you. palle però dai ma voi poi immaginate sta scena uno beve con gli occhi girati bianchi rutta quell'altra muore come una stronza ma sì che lo sapevo dal, dal primo secondo però speravo di no perché è il classico tu non sei un personaggio principale non hai il plot armor porca allora io posso dire diciamo che se prima i custodi grigi non mi piacevano molto io continuo a dire con, con tutta questa come posso dire pienezza di strong waifu di ragazze e Cazzute che dicono mo' andava a il culo Potrei essere molto più felice di fare Il cazzo di signorino che si mette a fare politica Oddio un'altra matriarca Bello Mi chiama cioè, cioè si sono impegnati su queste cose È figata Adria il ghoul È diventata una sorta di matriarca che però è rimasta Umanoide Figo figo Però noi facciamo una bella cosa Chiamata terremoto Another step and poor lady Arlene dies Where's Lord Bensley? The deal was he give us the money himself. Non vedrai una sorana finché non avrò visto la ragazza. Ork, show her. Prima la ragazza, poi avrai il denaro. Ork, send her over. Siete proprio coglioni Origine del Ferelden Per caso, proprio Denerim mm? Ci ho preso Per forza, perché ragazzi Vabbè, la persuasione è la cosa definitiva No, la ragazza è l'unica cosa che ti teneva in vita Defend yourself, man Siamo dei coglioni One life, one death ah, per... che cazzo oh. ci fai qua? And for what? For being on the wrong side of the wall? For choosing poorly? Sì Cioè, zio, è inutile che tu ti fai rodere il culo, eh Ma devo essere trattato di merda solo perché mi sono schierato con i nazisti Magari non proprio al 100% come i nazisti, ma qualcosa di brutto l'hai fatto anche tu. Cioè, capisci che per colpa tua rischiavamo di far esplodere, non si sa quanti... Cioè, per colpa tua, per colpa di quel cretino di tuo padre? E ora aspetta a voi sistemare le cose. Not too much pressure, right? Wonder what happened to the old statue. Ci ho pisciato sopra col Mabari ah, Eh vedi però intanto ha provato Oh Gren Cioè tu sei diventato un gusto di grigio per scappare da tua moglie Perché ti cacavi addosso di essere papà Cioè tu ti sei legato alla prolo scura Tra 30 anni non si sa quando morirai Perché impazzisci Devi andare nelle vie profonde e muori Per non fare il padre Ma cioè, pure lo sta guardando Ma stai a far serio? Ma che cazzo vuol dire? Cosa c'è? You stop at me like you... Non provo pena per te, penso che sei un coglione! Avrai una retribuzione se i nobili manterranno i patti? Yeah, what's a stipend. Il denaro che ti daremo? Money! Now c'è una word I understand. What un arrangement? You feed me e I get to take my frustrations out on the dark spawn. Anyway, can I have a pony? Io sono sempre più convinto che l'Unione gli ha fritto un paio di neuroni Ma perché non c'ha senso sta, Cioè da quando ha bevuto da la coppa sta a fa fare solo dialoghi de merda eh? Io non so che c'ha Ma è ovvio che lo spendi in alcol Così si frigge quegli ultimi due neuroni che ha Ah ok, yeah. embriago Minchia, non l'avevo capito visto che era appena dialogo Cioè questa cosa che vedete dovrebbe essere Ogren Ma perché creare un effetto del genere? Cioè io capisco che tu dici per farmi capire dove arrivano, Per farmi capire dove è l'area d'effetto Però, cioè capite che si sta trasformando Goku in Super Saiyan Yang God <ride> Non va bene Eeeh Quanta seta Porco Dio ma sei scemo Minchia mi si è gelato il sangue È il momento di lanciafiamme è il momento di porco Altro che di lanciafiamme Ma voi siete scemi Madonna mi, Ragazzi veramente mi, Ho visto blurrato per un attimo Ero, ero da, attando così dall'infarto sono stato Perché purtroppo c'è sempre sta cazzo di cosa Come abbiamo letto anche nel finale d'origine Dei risvolti Che è come nella striscia di casa, no? Cioè ci stanno quei momenti di, di tranquillità Ma comunque qualcuno dalle due parti Tirerà una bombetta Cioè qualcuno tirerà un sassolino E quindi riparte il borgoggio Esatto, tutti odiano tutti Perché sto puttanaio magari è successo perché i Dalish così a cazzo hanno attaccato le carovane Quelli si sono vendicati Quindi quell'altro si vendicano perché si vendicano Quell'altro si rivendicano perché quell'altro si sono vendicati della vendetta Cioè, Dio Cristo, ma, ma perché non vi piantate tutti le mani in culo? Eh, cioè, io capisco la vendetta, eh, la capisco Ma tanto verrà un giorno in cui Malbeth gli gireranno i coglioni Perché fino adesso l'ho sempre fatto del Non vuole che l'odio generi odio Non vuole entrare in quel mood Ma prima o poi si incazzerà e porca puttana Io sblocco la magia del sangue E mi faccio esplodere a tutti Cioè perché per carità Gli umani saranno dei pezzi di merda Ma pure i Dalish Appena hanno un attimo d'occasione Non cercano di spegnerli un po' I pregiudizi Anzi Appena gli dai un attimo un dito Cominciano a fare gli incoglioniti I Pro Oscura Volevano solo mettere gli umani contro gli Elfi Le armi sono state lasciate di proposito Dai Pro Oscura I Evidentemente però si sono fatti furbi Ma non così tanto Cioè perché tipo Vedi questa cosa? Perché? Cioè, l'hanno fatto per mettere zizzania, ma è molto impacciata, perché non c'ha senso, è come se voi andate ad assaltare un accampamento e lasciate ragazzi armi, scudi e compagnia. Mi duole dirlo, ma sì, è abbastanza stupidina lei. MINGHIA CHE BOTTA CHE LE CUPREEEE Avessi stata un'ottima guardiana Is that meant to console me? Ilshay knew me like a daughter And yet she said I would have destroyed our clan perché ti fai prendere molto dall'ira? Disapprova quanto cazzo ti pare, Madonna. Già che ci siamo fermati a guardare un cazzo di albero. Sì, sì, ma perché si fa prendere troppo dallira, ha visto due armi degli umani. Ok, sterminio. E che ripetiamo, eh, lei, per due cazzate, tra virgolettoni, cazzate, capisco? Ma ha sterminato gruppi di umani. Io il dirgli saresti stata un'ottima guardiana, era non adesso. Cioè era sottinteso tra parentesi Se mai maturassi Cioè già il chiacchierare Il capire che gli umani non sono Per forza di cosa feccia Cioè era un buon punto di inizio Poi c'è il problema che è una cazzo di piromane Evoca spiriti di assassina Co Col tempo Col tempo si fa tutto ragazzi Erano tre pro all'oscura Lui ha fatto Al-Qaeda praticamente Se mi ha dato delle bombe Mi ha dato gli esplosivi di Dworkin perfettamente controllabili. Cazzo, questi ragazzi mi esplodono sui denti, se non sto a te. Ti dico di sì, mi farai una ramanzina? Eh, più o meno, d'accordo. Raccontami del tuo esilio. Possiamo ancora salvare tua sorella? Do you really believe that? More... Perchè ho sconfitto un flagello per Dio Che sinceramente dopo che ho affrontato un esercito di proprio oscura Per me andare dentro ai vie profonde a andare via Quell'elfa bastarda è il minimo Queste storie sono scelte per scelta Sono così abbondanti Oh, mi fa anche svegli Se voi invece tramandavate a voce Magari scrivavate su un libro Chiamo condividere le storie appartengono a tutti Ma un figlio umano valuta la storia di Paragon aidukan As much as he does Dane and the werewolf? Sì, io capisco il tuo punto. Oh! oh. La prima elfa che dice Oh cazzo è vero posso scriverle sui libri Perché questa è la cosa che non ho mai capito dell'elfi, Perché io capisco Ok prima il Tevinter aveva fatto sperminio di tutti i libri e cose mo Non lo so se ce stavano. Però almeno poi quando siete diventati liberi Ma cominciate a scriverle Cioè loro tramandavano le cose a voce Ho capito ma non è che avete la memoria Bicentenaria porco Cioè a un certo punto fatevi pure furbi Quando poi soprattutto cominciate sempre a dire Eh ma nessuno si ricorda la storia Se le scrivete su Cristo Solo i tatuaggi in faccia Sapete farve Però scrive su un diario Non si può È un'ottima idea Posso far diventare Stealth a custode No Voglio far Oh Dio Cristo Date la coppetta gelato A quella tizia Dov'è? Oh Un'altra persona a Farsi il cazzo di rituale Non me la ricordare Dio Cristo Tutte le persone belle Muoiono Spoiler Sopravvive È vivo, è caduto all'indietro, sì Se cadi all'indietro sei vivo Mi sono fatto 18 cose per fargli bere sta coppetta gelato al pistacchio ah, Andiamo subito, signorina Tano, te lei non è morta? Per favore, non si avvicini alla coppetta Perché tu stiri per forza Madonna Una nana cazzutissima, Sigurn Ma che bel nome, cavolo Sigurn, ci penso, io ci penso Vedi questa cosa? Fatti pro l'oscura, Ha visto che ci vuole ci vuole niente Poi tu fai così E via Fatto tutto Era aiuto? No, no, I'm fine ma che carina, oh! Tony, una nana sana! Did I was a death trap? E io te l'ho detto che sono il custode grigio che ha ammazzato l'arcidemone Sono un custode grigio Ah... Grazie. Bello come lei sappia. Oh, tanto so che poi sirerai pure tu, stronzo. Mi piace come tutte le persone con i custodi grigi. So, vabbè, ma tanto trambo mori. Non ci provano neanche. Oh, c'ha una ferita. Ah, che bello perché ci aveva detto che ci aveva la costola rotta. E effettivamente c'è la costola rotta. Cucciolina. I rocks devono essere dipped in lava per alcuni momenti ogni giorno per mantenere caldo Ogni anno, alcuni bambini non giusti sfruttano il rocci in lava e non possono farlo fuori Molto triste Ma lo fai bene, e in alcuni settembre il rocci si riuscirà Allora, probabilmente Ogre ne sta scherzando Come... Like un egg? Non può essere giusto. Are you questioning la natura e la natura Allora è Ogren, non so se crederci. i sono pink rocks girls. Gray one's boy. <laughs> Però intanto ci ha creduto! Chi? Ogren? <laughs> Vabbè ah, ma cucciolina lei Che cazzo ne sa Questa ha vissuto in mezzo all'arberi Demone della forgia yeah. ragazzi yeah. Bello Bravi come cazzo è caduto il golem? C'è un coccolone nel golem? Aldo sei caduto? Questa si chiama tattica Che ti devo dire signorino? Che è colpa mia? È colpa mia se tu mi affronti con un golem di merda da solo E eh, no che non è colpa mia È colpa tua che sei rintronato. Sì golem continua a menarmi a me Fidate che mi diri giù Ok È il perduto Stato decapoccizzato. <ride> C'è qualcosa che ogni tanto lo fa <ride> Lo fa cadere Comunque i maghi sono qualcosa di devastante Mi hanno rotto il cazzo Sti nobili Sarò onesto mi hanno scartavetrato la wallera Sparrow, What this I am here about the good Arl The good Arl you killed You're still loyal to Arl how? Rendon was good to us Good to me e ora death. No? Be oh. Minchia, ci ha, ha salvato il culo il signorino, eh. Assassino dei corvi. Ma qui vedo proprio che non imbarate un cazzo, allora. Guardalo, povero Cristo ferito che l'hanno torturato i Proluscura. Mo si è piato una freccia. Madonna mio, questo Cristo non c'ha veramente modo di... di vivere in santa pace. A riot, now this. Ma tanto verrà il momento in cui Malbeth si incazza e gli, gli ammazza a tutti. E ho capito. Poteva non attaccarmi la cogliona. Ooh, fingers twitching, so much shiny. <laughs> Possiamo comprare tutto ciò che vuoi Lei la voglio spupacchiare Bellina Lei mi piace veramente, veramente tanto Penso di averlo già detto tipo 75 volte Ma ve lo voglio ricordare Va bene? Ve lo ricordo Qui c'è un pollo Ci cioè, avete fatto caso? Ovunque vai nel Ferelden Nelle serve corcari C'è sta la merda piena di spiriti Di demoni Di elfi incazzati Su a nord c'è questo Se vai un po' più a est Cazzi tuoi Se vai al sud Non hanno neanche esplorato Ovunque vai nel Ferelden Che posto di merda Beh, Ora lo state facendo no? So I am. Oh, facciamo come con Zevran, il mio culo è più di qualcun altro. A te qua, chiacchierata con tua sorella, comunque gli ha cambiato totalmente il modo di pensare. Gli ho dette esattamente tutte le cose io. No, sei un pezzo di merda. Parlo parlato di dieci minuti che la sorella, fatto. Diventato un custode grigio. It's been dead for days. Pure Dexur. Quella madonna. Lupo mannaro corrotto. Cioè, questi corrompono. Pu cioè, voi capisci tu, dici vuoi facce la pace? Ma voi capite che se per sbaglio si avvicina nei conigli, diventano conigli mannari assassini? Ma come fai? Ma come puoi? Già il lupo mannare è una bestialità di Cristo. Pure corrotto. Porca troia, chi è? Ho capito. Ma potete uscire anche normalmente, se baronesse. Che tra l'altro sono sempre d'urlè. Perché se stava a fa' vecchia, no, sto diventata brutta. Ma stai zitta, che le donne mature sono bellissime. Come Cristof Vabbè, vivo, meno male. Andiamo di qua A few later. Christoph. Ah <ride> È vivo Mi giro l'angolo Ma la tanto è stato anche corrotto La faccia schifata di malbedo di io adesso vi apro il culo Io non so se avete capito sta cosa Che io vi secco a tutti e due Io non so né con te né con quell'altro Aspettate, ti amo Che cazzo era Ma che è Ma ogni tanto Se svegliani proprio... Poi dici Guarda No facciamoci amicizia Ma che cazzo Faccio amicizia Con questi No un'altra volta Nell'oblio Ma porco puttano Un'altra sette ore No We have come to the f Eh sì, Ma si sì, coglione Ma che vuoi Cioè ha praticamente aperto un portale Nell'oblio Oh ci sono finito Pure io Ce l'avevi in mano Ce l'avevi in mano Addio Cristo Quanto pare Non eri il primo Della classe The mother She has deceived me. No, la parola giusta non è stolto, è coglione. Non si dice stupidino, no? Sapete? Si dice coglione. Vuoi morire? <ride> ma veramente mi stai a minacciare con due caramelle giganti. Capobranco larva di figlio. Ma quel coso, ma come fa a essere un capobranco? Ma dei che? Dei paguri della gang? Dei bambini dell'asilo. Ma che cazzo dovrebbe essere un capobranco quello? Scusate, quindi voi Genlock prendete ordine da quel coso? Vi sembro forse un'anima in difesa. No, that you do not Malbeth c'ha tipo il nervetto Ma entro da solo, ma fatevi i cazzi vostri E che era da chicco sto cancello Tutte quelle che camminano così su tutte torle Tutte A piella cinghiate sulla schiena pop, pop, pop. Ma scusa, ma che hai fatto come l'Italia durante la seconda guerra mondiale? Dovresti scegliere i tuoi minimaletti con maggiore attenzione, baronessa Instead I should have chosen you, mortal No perché sennò ti mordevo la mano e te la staccavo Ma sono fortissimo Addio you Why you Perché è un coglione Questo è un corpo morto di più o meno, pure mezza putrefatta Cazzo le domande apri, mamma Albert, Come sei arrivato qua, Magari che hai studiato? al CEPU. ricordiamo Non si sono mai visti i demoni della superbia È il terzo, è il terzo Che incontreremo e seccheremo Lì giù c'è una signorina Che credo sia la baronessa Perché sta camminando tipo, ma dove cazzo sono finita Boh, bella sta trasformando Uh! è un demone della superbia Shiny praticamente È debbano, ma che bello Potrò congelarla, secondo voi Yeah! Con di ci sta un cazzo da fare Puoi essere anche l'arcidemone Ti tiene fermo sul posto Non c'è niente da fare ragazzi Ti tiene fermo Sta castando qualcosa la merda No non credo casterà Cucciolona Pirale temporale La nostra bella roba Brogan Ti ristanno Non casti un cazzo Se non ti dico che puoi castarlo Stronza yeah! Ma se questo per sbaglio incrocia di nuovo a moglie che diciamo. Guarda, tu marito però non proprio. Andrò, ma chi resta a difendere la fortezza? Death... Lei subito... Sì! Che <ride> okay. Ah, sono tutti contenti. Sì, andiamo a morire, cazzo. Me fanno pure il 5, mo me danno. Stanno tutti schizzati. Guarda la signora che dice elfa bastarda. Oh, mi ricorda l'arcidemone. Andiamo, ragazzuoli. Torniamo a casa per cena, tranquilli, tranquilli. O sempre dall'alto deve venire, se non è contento. Chiamato che mi ha imprigionato come una merda. Ho chiedere the Grey help. I should have anticipated cheware il approach as unattacco. I am rarely able to judge how your kind può react. It was most fortunate. Ma me stai a piedi per il culo o sei serio? Cioè, loro erano venuti per chiedere aiuto, però poi in se sa come siete finiti con l'assaltare la fortezza. Cioè, nel senso, voi arrivate. Oh, siamo buoni. Quelli vi attaccano. Io non credo che voi caricate a testa bassa. Casomai, vedate com'è workato la situazione. Piccoli disguidi tecnici, sì, sono ragazzate. Ma mi stai a prendermi il culo? Però no, sarà pure l'artefice, il prolo scura potentissimo. Ma non hai messo i punti abilità per non farti interrompere gli incantesimi, stronzo. Eh? Nulla riesce a castare ragazzi oh, pezzo di merda qua Ogren avrebbe detto porca di quella puttana smash no down. <ride> guardala che ziggola piccolina ma bellissima la faccia che si apre così così ti spiegano perché i suoi figli di merda fanno questa cosa guarda che ci sta l'erba del mio incantesimo ancora attenzione una cazzinunica, perché sono un mago Il mio lavoro qui è fatto Io sono l'eroe di Gotham Ma veramente? Stop Un po' così il finale Hai fatto My job here is done Mission complete È apparso. Ma prima di premere il pulsantone Leggiamo i cartelli È vietato il consumo personale di lirium dei pozzi Ah questo è un pozzo di lirium? Madonna ma che figata anzi Hanno fatto una sorta di trascrizione di una centrale nucleare. Soltanto con lirium. Perché tu stando vicino a questo ammasso di lirium, ragazzi, dopo 5 minuti che voi state qua dentro, tecnicamente dovrebbero cominciarvi a cadere i capelli. E dovreste cominciare a fare tutto eh, a avere la demenza pesante. Però figo, Cocciolone Troveremo Morrigan una promessa. Well? No, tecnicamente sarebbe tipo: Miammo, yep, o meno. Madonna mia, sono tutte risposte. Affanculo. Ma che? Vabbè, la amo. Gli serve il libro perché tramite quello poi potrà istruire e accudire il figlio, ma perché siamo noi un elfo? O perché mi state dicendo che gli dei antichi, sempre collegandosi al dreadwolf, in realtà erano divinità elfiche? Ho tirato una roba lunga. La rimetto dentro, ragazzi. <ride> Perché Morrigan è raro che fa le robe a cazzo. Cioè perché gli serve un libro di conoscenza elfica. L'unica cosa che ci si potrebbe ricollegare è quello che sta dentro al ragazzino, Aga un dio. Ma va bene, tanto un libro i Dalish, un miracolo. Ciao! Please, keep your under ti caga dappertutto, ti caga. Tanto è da tanto che non veniamo qua. È un problema? Arianna è a posto. Che significa Il Circle è felice di avere come guest. Le cose sono molto da quando qui. Ah, ma mi ti ricordi allora? Minchia, come stai? Come comandante you di e i tuoi guest sono liberi di esplorare i first... Abbiamo i privilegi. non venire perché sai com'è, se tu non imbruttissi la gente a cazzo Cioè quello per Kaida è stato una testa di cazzo Che ti ha detto, oh un elfa Però pure tu, Gesù Cristo, subito che partivi in quinta What are you doing? Be careful. Mi stai coprendo la luce Mi stai coprendo la luce Ma non ti insegnano la nel primo anno? Ma che... La gente save the country and suddenly they think they can abuse priceless books all willy nilly Lo sto sfogliando Lo sto sfogliando Io adesso se fossi stato Malbeth facevo quello che dovevo fare Glielo puntavo e facevo con una fiammella sotto al libro Faccio guarda, ora ti faccio vedere io come l'ho tratto You know what Illuvian is? It's old Elvish for seeing glass Mira. Ma infatti, scusate, quanto è antica la roba elfica per non tradurre specchio, ma aspettavo chiave divina per ascendere al cielo. Eh, specchio era. We have to get to the Hadley has the key. Ma che cazzo vuoi tu? Ma che cazzo? Ma sì, ma perché secondo te io mi fido di te con quel ritratto che ti ritrovi? Ma che tra l'altro aspettate, io sono passato sopra una cosa così brutalmente, ma i pro l'oscura sono riusciti a corrompere addirittura quella roba. Cioè scusa, ma che cos'è che non possono corrompere? Io ho paura se possono corrompere qualsiasi roba esiste. Cioè, immaginate che cazzo ne so, i cristalli delirium grossi così corrotti che fanno voi maghi che impazziscono e fanno implode tutto, che cazzo di roba che può essere? Ti corrompono anche la Tazza del cesso se ci si avvicinano Madonna, c'ho i flashback del Vietnam Con ecco qua la porta Io c'ho i flashback del Vietnam oh, Ma perché magica funziona? Dio, ponte, ponente, ponte, P e adesso sono diventate la vede potenziata Beh giustamente dopo l'ultima volta Meno male Avete visto Tutte le cose che abbiamo fatto Non sono andate perdute Hanno imparato Hanno detto ok Se qua dentro ci possono entrare Tre maghi del cazzo apprendisti Forse dobbiamo aumentare la sicurezza Ciao Da quanto until we mend the adesso torniamo dal gameplay diciamo Oh guardate che ci stanno gli squarci del velo Fanno cadere Istantaneamente Uno smite sulla torre Non ci pensano due minuti Altro che chiediamo La conferma alla chiesa No no no no Istantaneo proprio I sotterranei di Kadash Dobbiamo recarci lì tanti di trattare sempre Merda però Ed è questa cosa Che a me mi fa incazzare degli elfi Questa è proprio una cosa Che mi fa infuriare degli elfi Perché rompono Tanto i coglioni Sulla loro cultura Su di loro Però poi non sanno mai mai un cazzo. Cioè non sanno neanche loro quale cazzo è la loro cultura, la loro storia, però rompono sempre i coglioni. Infatti questo ha fatto... Ah, ma ci hanno dato una mano. Eh, hai visto brutta stronza? È una cosa degli elfi che mi dà un urto? Quanto ci divertiremo in Inquisition? Me stai a dire che fare un cazzo di Hitler degli elfi? Me lo stai a dire? Sono stato lì non ho visto alcuno specchio. Partiamo immediatamente. Ah, ma vaffanculo! Ma non è che non l'abbiamo Abbiamo visto, Cristo e Dio. Me lo ricordo che l'ho detto pure quando siamo andati ad affrontare la madre. Dietro la madre ci sta quel gigantesco luogo enorme con al centro una tipo isola. È quello. Ma sicuro. Non è che non l'abbiamo visto. È che giustamente questo coglione di Malbeth quando ha ucciso la madre non è che ha detto ah fammi vedere che ci sta qua attorno. No, se n'è andato. Ma tua bella. Se siamo visti. Vedete, se Malbeth invece di fare il coglione che faceva cool guy don't look at the explosion era andato a vedere un attimo più là davanti, Avevamo fatto. fatto. And it's... glowing! We should... A te cazzi tua, bravo! Eh sì, puoi viaggiarci anche all'interno. Figata! I think she's... expecting you. Ask her about our book. Ma fatte la padellata le cazzi tua! Oh, ma guarda che è felice di vedere Kiri! Ma che bellina! Ciao. No brother, One step e I leave. for good time. Non c'è bisogno di scappare. I assume you know mm -hmm. great lengths to find and activate this portal. Give me reason Sono dei portali dove conducono to another place beyond this world and beyond the fade. But this portal can only be used once more. even this much was... Difficult. I remained to see if it was truly you. I had to know. Tell me. Why did you come? Eh, per ucciderti addirittura. Sono qui per cercare delle risposte. Answers. We all want answers. We had a deal. I save your life and in return you leave me be. Infatti, insomma, manco perché sto qua, io non te volevo seguì. hai da perdere? <ride> Always the charmer le domande, che così far. Qual è il tuo piano, dimmelo! Il mio piano è di partire e preparare il figlio per quanto è venuto. Tale preparazione necessita tempo, e potere. Devo avere se voglio Perché hanno messo energia? Ha detto potere? Dove si trova mio figlio? È sicuro, e dentro la sua bisogno è che il figlio è un innocente. He knows of the that... Bello È destinato a diventare un cazzo di... Dio Non è sufficiente è esatto Non il mio plan con te Non Se il tuo è No, non è che non mi fido Voglio un attimo capire Vabbè, basta con le domande me you Dimmi Non me. Hunt her if you hunt anyone. Però qua le risposte sono un po'. Mm. Eh, non sono qui per parlare di tua madre. E yet talk we must. che ho cosa Flemeth planned. che ciò che ha chiamato immortality. E yet I was wrong. So very wrong. She is no blood mage. No abomination. She is not even truly human. The ritual was but a means to an end. A herald for what is to come. Ma che Flemeth sia lei stessa frutto di una cosa come quella che è successa con Morrigan? Cioè Flemeth stessa magari è la reincarnazione di qualche dio antico? Per dire, potrebbe Poi lo vedremo credo tra 70 giochi Ma a dettagli, che cosa succederà? Il cambiamento è venuto mondo Molti il cambiamento E lo con loro Ma a Change è ciò più libera. Vuoi essere libera È questo quello che vuoi? Quello voglio è... è importante. Ha fatto una pausa, però Non posso aspettare più. È arrivato per me di Portami con te? Possiamo andare con lei? Io l'ho sempre detto, Malbeth sapeva a cosa andava incontro. Lui è un custode grigio. Lei è una strega delle selve che probabilmente crescerà un figlio divino. Semmai ci rincontriamo, ci rincontriamo. Ti rivedrò. Non se sei fortunato. C'è un'ultima cosa che devo dire. Ovvero? Se mi permetti. Ti ho lasciato un dono. Il libro è lì. And you will find of great Datevelo stultimo bacetto, per favore. Oh. Grazie. No, oh, ha sorriso Malbet. È sempre rimasto impassibile. Qua ha sorriso. Ma che, wow, che bello! Adieu Morrigan. Che cazzo c'è scritto dentro a sto libro? Io ho paura <ride> Io ho paura ragazzi Ma così? Neanche mi fai leggere che cazzo c'è scritto nel libro? Ma sei serio? Abbiamo finito Dragon Age Origins Dopo tre mesetti Forse pure un pelo di più 90 ore Abbiamo finito Dragon Age Origins Con tutti i codex I roleplay Grazie, tra l'altro per essere stati con me durante tutto Dragon Age Origins Belli yeah!